Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi uh, In questo nuovo video vi spiego come trovare questo puzzo gravitazionale Dirigetevi qui all'accademia, alla chiesa del cuculo <ride> Scendete da questa parte verso sinistra, sempre più giù Fino ad arrivare a un ponte ed entrare così in un edificio Mi raccomando fate attenzione a questi scheletri che vi, vi acciuffano, vi prendono E poi vi tolgono quasi la metà della vita, ok? Quindi fate attenzione anche ai seguci. Che stanno mangiando la loro merda scusate per la parola ma la loro merda veramente quindi dirigetevi da questa parte, voi non dovete fare altro che ammazzare un, uh, un guerriero con una spada e così facendo vi tropperà così il pozzo gravitazionale e avete fatto che, ok, molto semplice Eccolo che sta per uscire, mannaggia, questi cani. Ok. Eccolo che è uscito dal suo nido. Ora non mi resta che affrontarlo. Ammazzarlo. Tanto a me non tropperà l'incantesimo perché. ce l'ho già. L'ho avuto due. due fasi fa. E voilà e vi tropperà così l'incantesimo. quindi ragazzi io spero tanto che questo video vi è stato utilissimo bello eh? e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao